Siamo qui a Politicamente Scorretto con Fabio Bottero, sindaco di Trezzano sul Naviglio. Eh, lei è qui questa sera per parlare di politica minacciata. Eh, in quale caso lei è stato minacciato? Qual è stata la minaccia che, che ha dovuto subire? Vabbè, tanto grazie per l'invito. Dicevo, noi a Trezzano sul Naviglio ci siamo insediati nel 2014 e pochi mesi dopo, come dico sempre, senza aver fatto niente di eclatante, cercando semplicemente di fare il nostro lavoro, abbiamo ricevuto delle lettere di intimidazione che io definisco sempre di intimidazione preventiva, non sono state delle vere e proprie minacce come possono essere quelle che si immagina ogni cittadino ma delle, delle lettere in cui venivamo praticamente preventivamente eh, incriminati quasi di aver commesso appunto dei, dei, delle decisioni delittuose e, e a quel punto a mio parere li, la volontà di questa quest area Criminale, che io definisco un po' la, zona, la cosiddetta zona grigia mista dove c'è un po' di tutto voleva a nostro avviso tastare testare un po' il polso all'amministrazione comunale entrata in carica da pochi mesi e che aveva fatto delle semplici azioni come quella di eh, licenziare dei dipendenti che erano stati coinvolti in inchieste sfociate poi con arresti e tutto o altre la volontà semplicemente di far ripartire il comune nel rispetto delle regole e eh, appunto in semplicità, ecco, niente di particolare, Quello, eh, questa è una cosa che mi aveva anche colpito perché ho detto non abbiamo fatto ancora niente e già qualcuno pensa di poterci intimidire.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 Siamo consapevoli comunque che nella nostra zona, non solo a Trezzano sulla via, naturalmente eh, ci sia il malaffare, però in questo momento a mio avviso si vive una situazione come definisco un po' carsica, non emerge completamente, qualche inchiesta anche ultimamente ha fatto emergere quella in, sul territorio più ampio dire, della zona del Corsichese, la presenza come se assodata della criminalità organizzata e quindi bisogna mantenere il livello di attenzione alto, ma soprattutto. Secondo me, agendo nella normalità, nella semplicità, eh, si creano le basi per eh, dire, contrastare i fenomeni illegali. Lei è un sindaco del nord, per anni in questo paese si è creduto che la criminalità fosse solamente un fenomeno del sud. Eh. Cos'è la criminalità nord oggi? È una criminalità nuova o è qualcosa che c'è sempre stato e che solo ora sembra riemergere e sembra venire alla luce? Beh, allora, è una criminalità che opera naturalmente a tutto tondo nei settori economici della nostra, del nostro sistema produttivo e quindi è una criminalità che dalle nostre parti su a Milano e tutto che difficilmente spara, no? come si sa, non se ne sentono di episodi, quindi è una criminalità che si insinua che non è neanche facile a volte da scovare, quindi qui naturalmente il lavoro forte lo fanno appunto tutta la magistratura, le forze dell'ordine eh, a cui va il nostro ringraziamento perché non cercano di eh, mascherarsi, come dicevo prima, un fenomeno carsico che ogni tanto riemerge ma altrimenti diventano soggetti che a, a livello territoriale si può comprendere se c'è qualcuno di poco limpido però diventa sempre meno facile sotto questo profilo e che eh, cosa si nota? Che si stanno spostando anche più nelle campagne, nei comuni più piccoli dove c'è anche magari minore attenzione eh, mentre invece comuni come il mio, quelli più della prima cintura del, di Milano, sono eh, dove c'è anche un'attenzione maggiore, eh, c'è sicuramente la loro presenza ma abbiamo anche qualche anticorpo in più, mentre invece bisogna stare attenti appunto nelle zone dei comuni con 2-3 mila abitanti dove attecchiscono sempre più e questo diventa un problema molto grosso. Abbiamo sentito nei mesi scorsi anche il ministro degli interni minacciare di togliere la scorta a qualche giornalista che aveva accusato i fenomeni di mafia. Eh, lei si sente protetto eh, come membro eh, dell'amministrazione di questo paese eh, dalle istituzioni o eh, da chi appunto, dovrebbe proteggerla dalle infiltrazioni mafiose o dalle minacce criminali? Beh, Naturalmente eh, noi in Italia eh, siamo, abbiamo un sistema comunque all'avanguardia per il contrasto alla criminalità organizzata detto ciò all'avanguardia vuol dire semplicemente comunque sappiamo che siamo dietro sempre un passo rispetto a quello che fa la criminalità organizzata e quindi questo è come dire sappiamo che dobbiamo sempre migliorare per fronteggiare questi fenomeni per quanto riguarda la, le, le persone sotto scorta a mio parere vanno, quello che è stato avvenuto nei mesi scorsi sono delle pagine che direi da dimenticare perché ci sono persone che hanno, vivono sotto scorta e devono rimanere Sottoscorta perché hanno uh, avuto gravi minacce, nel mio caso naturalmente, nel caso di sindaci anche della mia zona che hanno vissuto simili uh, situazioni, naturalmente noi non siamo sotto scorta e comunque uh, probabilmente non, non, cioè, non, non ritengo che non sia neanche necessaria, però è necessaria una presenza più ampia, cioè gli amministratori. Eh, tutti dobbiamo sempre più fare rete per eh, fare in modo di non rimanere soli perché, comunque, questi, la criminalità organizzata confida sempre nel fatto che l'amministratore di turno possa rimanere da solo e quindi diventi un soggetto più a rischio e, quindi, per loro più facile, eh, come, anche, eh, come, dire, come persona che può essere attaccata con i loro metodi. Quindi, ecco, questo secondo me è importante: la rete diventa un primo anticorpo eh, e poi la Naturalmente lo Stato ci deve essere e confidiamo che possa esserci accanto prima di tutto alle persone che sono state minacciate in modo grave, loro e le loro famiglie.